Possibile, non ci sta nient'altro. Devo entrare lì. Che fetore. Deve essere il posto di cui parlava Edson. Calma, Lara. Calma. piano a dei ribelli. Deve esserci per forza un ingresso. Un serpente con un occhio d'azienda. Sono sulla buona strada. Sì, devo entrare lì. La puzza si fa sempre più forte. Ho trovato un altro serpente con un occhio d'argento. Devo essere vicina. E tu? Parlo di tatuaggi con uccio. Tatuaggi? Sì, hai visto quello di un orato. Raffigura un airone e un eclisse. Potrebbe avere qualcosa a che fare con lo scrigno d'argento. Mi sa di no. c'è altro modo. Forza. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Ci sarà un modo per bruciare quella barriera. di petrolio e sangue. Eccoci. La barriera è caduta, devo proseguire. Una specie di camera di dissanguamento. Una barriera. Saranno serviti centinaia di sacrifici per riempire queste condutture di sangue. Mm. Devo riuscire a girare la seconda ruota. Troppo pesante. Serve più forza. chiamo lo scrigno d'argento Tutto pieno, non ci sta nient'altro cosa cerca la Trinità. Ecco il principino ribelle. Axley! Laggiù, prendetela! Uh. se puoi. Ucciu, ti voleva chiedere qualcosa. Forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Oh, non ho mai visto Ucciu così arrabbiato. Ucciu? Davvero? Cos'è successo? Non dovrei spettegolare. Ma lui e Kabil stavano discutendo. Tenevano la voce bassa, ma si vedeva che si stavano innervosendo. pieno non ci sta nient'altro hai saputo di abra è stata avvelenata dagli uomini di cucco piano le quali Ha <tussurra> <tussurra> <tussurra> Che bellezza. Arrivi in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. L'ho visto Li ha presi lui Basta, Teki. Hai perso i tuoi dadi Tu stai bene? No Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi E nessuno mi crede Ma è vero Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Sei uguale a tutti gli altri Scusami Hai ragione Facciamo così Ci starò attenta E se vedo Pisco il morto Vedrò di farmi ridare i tuoi dadi Che ne dici? Davvero? Mi credi? Non sarebbe la prima volta che parlo coi morti. Attenta, amica di Unuratu. Non avvicinarti ai guerrieri giaguaro. Sono sempre alla ricerca di attività ribelli e non conoscono pietà. Un sarà preoccupata per Aetzli. Devo dirle che lo hanno catturato. Un orato. Hanno catturato Aetzli. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? Il tempio della montagna è accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano. In silenzio. C'è un'altra strada. Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti, alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina, ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Ezli e cercheremo lo scregno. Io penso a mio figlio, tu cerca lo scrigno. Posso lasciare la postazione, e il tempo stringe. Significherebbe molto per la Regina Unravo. Che stiamo facendo qui? Oggi e io stavamo parlando. Oggi, che cosa hai in mente? Il giorno dell'incoronazione di Ezri si avvicina. Presto sarà un uomo e muoverà i primi passi verso il suo futuro da re di Paititi. Aspetterete questo giorno con ansia. È la speranza di vederlo, a darci la forza di opporci ad Amaru. È sempre bene tenere a mente per cosa si combatte. Posso essere utile in qualche modo? Alla morte di Saidi, il padre di Ezri, Unurato mi ha onorato con il ruolo di padre adottivo. Uno dei miei compiti sarebbe di riunire tre oggetti sacri per la cerimonia. Ma con tutto quello che sta succedendo non puoi farlo. Di che oggetti si tratta? Dell'Amuleto del Redentore, l'Arco del Paladino e il Corno del Re. Ciascuno è una benedizione degli antenati del futuro Re. Dimmi che ti serve e vedrò che posso fare. Ho già degli uomini alla ricerca dell'Amuleto e dell'Arco. Se trovassi Kabil, il costruttore di strumenti e ottenessi il Corno del Re da lui, ci faresti un grosso favore. È un tipo difficile, ho mandato due uomini, hanno fallito entrambi. Potresti parlarne alla moglie? Penso di poterci riuscire. Fa' attenzione. A volte Kabil può essere ostinato, ma Abra, sua moglie, sa bene come ammorbidirlo. Dovrei essere quasi alla miniera Secondo Ucu è ai piedi della montagna Ha mandato avanti un ribelle per aprire un varco. Grazie Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Tu Te Ci sono. Onorato se n'è andata con Akan. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. senza spazio. Atacan y cajale, ya yetel ukil kiko. Huelquila, Shenacho Abaj, malo bin lak. Sono sulla strada giusta. Attenzione. si <truzzi> le Dovrei esserci ormai. Non ho abbastanza spazio. Ecco l'accesso che devo aprire. La tic temacase se wentli, temacli quali timich masiltise. Ena, a chi weyi kenta, titù. Melaua quali tikuag doskia se chikweyi tonali. Non abbastanza spazio. el chaite chotzil il kukulcan el yo venio bachando constante subeitas <laughs> los <laughs> que te tienen shimbal nakesh pizza la paldeal yo estaré shock matching ubarvas bello elul chaite chotzil il Tutto! Ora devo aprire l'accesso. Mm, impossibile. Non ci sta nient'altro. Forse il meccanismo della porta è in cima a quel muro. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Galampi! Jonah! Come sta, Edsley? Bene, l'hanno liberato, ma un urato è stata catturata. Nonno, oh, tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. L'occhio del serpente, eccolo lì. ТЕЛЕФОННЫЙ yeah. ЗВОНОК mm -hmm. per sorgere un tempio laggiù. <s effect> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Ho fatto catturare un urato. Cosa ne farà di lei, Dominguez? Finché avrà bisogno dello scrigno, la lascerà vivere. Lo spero. le avrà fatte non è mai né Inca e ma posso tuffarmi Questi devono essere i soldati della Trinità dispersi. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro.